Una volta che il docente ha inserito tutti i giustificativi di spesa relativi al bonus annuale, è necessario procedere con la rendicontazione delle spese e inoltre alla segreteria. Se il docente non effettua la rendicontazione delle spese o comunque non la inoltre alla segreteria, è come se non avesse speso eh, il bonus annuale. E questo comporta la perdita del, dell'erogazione del bonus annuale per l'anno successivo. La rendicontazione delle spese viene effettuata mediante la voce di menu bonus docenti, la rendicontazione delle spese. Il sistema eh, fa eh, visualizzare le rendicontazioni effettuate durante i vari anni scolastici. In questo caso è possibile applicare un filtro per anno scolastico selezionando da una tendina dove vengono visualizzati tutti gli anni scolastici eh, caricati sul sistema selezionando l'anno scolastico in corso e premendo il bottone cerca, il sistema permette di visualizzare la rendicontazione effettuata per l'anno scolastico indicato. In questo caso quindi il docente non ha ancora inserito una rendicontazione delle spese relativamente all'anno scolastico in corso 2020-2021. Mediante il bottone inserisci, il docente ha la possibilità di inserire la rendicontazione delle spese effettuate per l'anno scolastico indicato. Il sistema a questo punto propone una prima pagina relativa alla sezione rendiconto in cui vengono visualizzati tutti i giustificativi di spesa inseriti dal docente per l'anno scolastico 2020-2021. Nel caso specifico è stato inserito un unico giustificativo di spesa nella sezione giustificativi di spesa e il sistema quindi ripropone solo questo pagamento, questa fattura. Mediante la prima immagine con l'occhio il docente ha la possibilità di visualizzare i dati del giustificativo di spesa senza dover passare alla specifica sezione giustificativi di spesa e mediante il bottone esci, alla possibilità di, re, di ritornare nel rendiconto delle spese. Mentre invece, mediante l'immagine con la lente di ingrandimento, il docente ha la possibilità in un secondo tempo di visualizzare gli eventuali controlli Uh, di uh, effettuate dalla segreteria di spese che sono state dichiarate sanabili o comunque non ammesse quindi in questo caso essendo il rendiconto ancora nello stato bozza e quindi non è stato ancora inoltrato alla segreteria nel, ne con il bottone fatto a lente di ingrandimento il sistema non fa visualizzare nessun dato perché non è stato ancora effettuato nessun controllo da parte della segreteria a questo punto il docente, premendo il bottone salva, ha la possibilità di inserire la rendicontazione delle spese. Il sistema ritorna nella stessa pagina precedente, quindi sempre rendiconto con l'elenco delle fatture inserite nei giustificativi di spesa e mostra altre due sezioni, dichiarazione annuale e allegati. Nella dichiarazione annuale il docente ha la possibilità di, chiarare, di dichiarare che le 150 euro, come in questo caso avanzati da bonus docenti, vogliono essere cumulati insieme al bonus annuale dell'anno successivo. Quindi dichiara di voler accumulare 150 euro per il bonus annuale 2021-2022 in questo caso. Il sistema propone automaticamente l'importo calcolato come residuo del bonus che non è stato speso. Negli allegati invece il docente ha la possibilità di inserire dei eh, allegati, quindi dei file che, rende, che reputa eh, necessario o utile comunque alla rendicontazione delle spese. In questo caso non vengono inserite le fatture o comunque gli scontrini in quanto questi documenti vengono già inseriti nei giustificativi di spesa ma possono essere altre dichiarazioni o altra documentazione che eh, permetta alla segreteria di eh, identificare come ammissibili eventuali giustificativi che sono stati inseriti dal docente nella sezione giustificativi di spesa. Quindi mediante il bottone «Inserisci nuovo» il docente ha la possibilità di specificare il file che vuole allegare al rendiconto, lo seleziona, con il bottone apri lo, diciamo, viene mostrato come nome del file documento per upload, quindi effettivamente il docente vede che è stato inserito nel sistema, e con il bottone allega ha la possibilità di inserirlo nella sua rendicontazione delle spese. Mediante queste immagini finali ha la possibilità di fare il download dell'immagine che ha appena inserito, o comunque del file che ha inserito, la modifica con la mattina o la cancellazione con il cestino. Qualora il docente abbia desiderio di cancellare una rendicontazione, per vari motivi perché è stata inserita erroneamente, perché ha dimenticato di inserire dei nuovi giustificativi o per qualsiasi altro motivo deve prima effettuare la cancellazione degli allegati e poi a quel punto può cancellare il rendiconto Quindi, per far visualizzare sul sistema i passaggi da fare deve eh, negli allegati utilizzare il cestino per cancellare gli allegati inseriti nella rendicontazione delle spese e mediante il bottone ok ha dato conferma che vuole cancellare effettivamente l'allegato inserito e mediante questo bottone cancella ha la possibilità di cancellare la rendicontazione delle spese, come dice questo messaggio di ulteriore conferma. Con il bottone ok, dalla la conferma che effettivamente desidera cancellare il rendiconto, con il bottone annulla, esce dalla richiesta di cancellazione e quindi la rendicontazione rimane effettivamente inserita sul sistema. Come si può vedere, lo stato del rendiconto è in bozza. Quindi il, il rendiconto risulta come ancora provvisorio e non è stata ancora rinoltrata la segreteria. Quindi la segreteria non può ancora visualizzare questa rendicotazione e non può controllare i giustificativi di spesa. Il passaggio necessario per rinoltrare la rendicotazione delle spese alla segreteria viene effettuata mediante un bottone che si trova nella sezione dichiarazione annuale e che viene eh, identificato con rendi definitiva e inoltre rendi conto segreteria. Questa operazione è irreversibile, quindi eh, una volta che il docente ha effettuato questa operazione non ha più la possibilità di inserire dei nuovi giustificativi e parte automaticamente dal sistema una notifica che viene inviata alla segreteria in cui eh, si avvisa la segreteria che è stato innotato il rendiconto del docente eh, in questione. Quindi io posso premere questo bottone, il sistema mi chiede ulteriormente conferma se voglio eh, indottare alla segreteria la mia rendicontazione delle spese, io do la conferma e a questo punto il sistema mi permette di vedere lo stato del rendiconto come è indottato la segreteria, quindi in questo caso io ho la certezza che il rendiconto è stato indottato alla segreteria, la segreteria riceve la notifica che il docente ha inviato la sua rendicontazione delle spese e rientrando di nuovo nella sezione giustificativi di spesa il docente non ha più la possibilità di inserire dei nuovi giustificativi quindi in questo caso appunto l'operazione è reversibile e il docente ha terminato di consuntivare e di inserire i giustificativi relativi al bonus annuale di sua competenza